Super City, 5-0 elezione di calcio a Liverpool. Prima della sosta erano stati i Reds a dettare calcio all'Arsenal, oggi i Reds devono subire una lezione pesantissima da parte del Manchester City, all'Etihad gli uomini di Guardiola mettono in scena una manita da manuale del calcio fatta di qualità, calcio spettacolo e anche una leggera dose di fortuna. L'espulsione di Mania senza dubbio condizionato il risultato finale che fa suonare un campanello d'allarme nell'ufficio di Klopp a mentre i citizens si candidano ufficialmente alla corsa al titolo finale. Per quanto riguarda il discorso formazioni, Guardiola conferma il 3-5-2, con Danilo in difesa e il duo Agu con Dieresiero Gabriel Jesus a guidare l'attacco dei citizens. Ad agire da collante tra mediana e attacco che è De Bruyne. Klopp si affida al tridente titolare Salah Firmino ma ne con Koutin ancora non convocato. In difesa che è Klavan, non una sicurezza, con Lovren non al top che si accomoda in panchina. Confermato il giovane Alexander Arnold. Per i primi dieci le due squadre si studiano. Con i Reds che fanno girar palla e il City che pensa soltanto ad allontanare le minacce che iniziano al 15, Alexander-Arnold trova alla perfezione sul secondo palo Fermino che da posizione defilata preferisce il tocco di esterno permane intercettato da Ederson che blocca. Al 21 si scatena Salah, l'egiziano brucia in velocità Otamendi. Arriva sul fondo dove calcia desterno direttamente tra le braccia dell'estremo difensore del City. Nel suo momento più difficile, il City, la sblocca, recupera palla a Fernandino, De Bruyne mette a Gu con Dieresier a 2 per 2 con Mignolet, il con lo salta e fa uno zero per i Citizens. Difesa dei Reds da registrare. Prova la reazione Liverpool sempre con Salama il suo destro a giro è debole e è facile da bloccare per Ederson. Chiamato agli straordinari anche Mignole che sul destro di Stones interviene con i piedi per evitare il doppio svantaggio. La svolta del match arriva al 37, Lancio permane che alza la gamba per impattare il pallone, non lo trova. Prende solo Ederson uscito dalla Rea per anticipare il senegalese, Moss non ci pensa due volte, Rosso per permane, Liverpool in 10 e Guardiola costretto ad inserire Bravo per l'infortunio del suo portiere titolare. Concessi 8 di recupero, ma a Gabriel Jesus ne bastano 6, prima segna, ma viene annullato il gol per fuorigioco. Poi il raddoppio lo trova di testa al 51 con la difesa dei Red spiazzata malissimo. Ancora una volta assist di De Bruyne. La ripresa si apre con un cambio nel Liverpool, Klopp fa debuttare il neo acquisto Chamberlain togliendo un poco incisivo in attacco. Al 53 luci ed ombre sulla difesa del Liverpool, prima Agu con Dieresiero trova il gol, annullato per offside, poi scappa via ai centrali di difesa dei Reds serve Gabriel Jesus ed il brasiliano che fa 3-0 mettendo la parola fine sul match. Il City controlla la partita. Ormai in cassaforte, ma ogni tanto prova qualche accelerazione a discapito di un Liverpool per niente in giornata, sa nella metà arretrata per De Bruyne che calcia alle stelle. La difesa del Liverpool prova a combinare del tutto la frittata, al 72 cross di Sané sul quale ci mette il piede Matip che rischia l'autogol, ma per sua fortuna che le ha ad evitare il poker, anche se solo per qualche minuto, al 77 1-2 tra Mendy e Sané con il tedesco che buca per la quarta volta la porta di un Liverpool allo sbando più assoluto. A 3 dalla fine Agu con di Ero ha la possibilità di trovare anche lui la doppietta, ma sul suo intervento in spaccata arriva la risposta di Mignole che sul risultato non ha colpe, anzi, ha anche evitato ulteriori danni. Il pomeriggio Citizens diventa perfetto al 91 con un gol fantastico di Sané che controlla e con il sinistro a giro la mette sotto il 7. È l'ultimo atto di un match giocato alla perfezione dagli uomini di Guardiola, mai giocata dagli uomini di Klopp che escono a testa bassissima da Manchester.